Children Digicore per noi è un progetto molto interessante ed è stata anche, eh, ed è una grande sfida. Eh, la nostra società come dicevo all'inizio è una digital experience company, cioè ci occupiamo di esperienze digitali dall'inizio alla fine, quindi dalla progettazione alla eh, realizzazione fino poi anche eh, alla comunicazione e al marketing del, del prodotto. E nel caso di Children DigiCore eh, la sfida principale è stata quella di creare un'esperienza utente che si calasse su una tipologia di utente molto particolare che sono eh, i minori e nello specifico dei minori che eh, si trovano in una situazione eh, di disagio o comunque problematica perché si trovano nella condizione di andare a denunciare eh, una situazione eh, che li sta danneggiando in qualche modo. Quindi questa, questa tipologia di eh, target richiede giustamente tutta una serie di attenzioni, vuoi perché eh, stiamo parlando appunto di una fascia di età eh, che è abituata a interagire con il digitale in un modo diverso da quello eh, a cui sono abituati magari mh, utenti più adulti o più avanti negli anni eh, e questo lo dimostrano ad esempio eh, i tanti casi in cui ci troviamo magari a utilizzare un'applicazione come Snapchat e, e che è pensata per i teenager, che è abbastanza ostica per chi, eh, per chi è un po' più avanti con l'età. L'altro tema importante eh, è quello legato alla fiducia, cioè noi dobbiamo eh, essere in grado di trasmettere eh, fiducia a questi utenti, a queste persone, che, eh, ragazzi che dovranno eh, utilizzare questo strumento appunto in un momento probabilmente delicato no? e quindi devono potersi fidare di quello che succede, eh, devono potersi fidare eh, di chi c'è dall'altra parte anche dello strumento digitale e quindi questo tipo di mh, approccio eh, lo stiamo implementando, lo implementeremo attraverso la coprogettazione, cioè andremo a coinvolgere nella progettazione direttamente i ragazzi. Così facendo, eh, in sostanza, loro saranno attori eh, attivi del, del lavoro che verrà fatto dai designer nella creazione di questo prodotto e saranno anche loro, eh, saranno anche loro i tester, i primi tester a, a dirci se quello che abbiamo pensato insieme funziona oppure no e quindi prototipizzare il prodotto eh, con dei cicli successivi di raffinamento eh, fino a che non si raggiunge poi effettivamente il prodotto finito e quindi questo progetto sicuramente come dicevo all'inizio molto ambizioso ma è anche molto interessante eh, e siamo veramente molto contenti di poter contribuire a, a, al progetto Children Digicore.